Un invitato speciale oggi, il dottore Marco Terranova che è il presidente della commissione bilancio di Roma Capitale Buongiorno dottore eh, Buongiorno dottor Politano, buongiorno dottore eh, Linari. Buongiorno. buongiorno, grazie buongiorno. intanto per essere qui con noi anche a quest'ora del mattino Però la notizia... non è un... eh? sì, Guardi, Non è un problema perché vi ascolto tutte le mattine, ah, eh, che che bello. Bello. è un orario normale Che bello, ma lei è di origine calabrese? No, le mie origini per metà sono siciliane ah, eh. mio padre è siciliano ma io sono nato a Roma e vivo a Roma da sempre chiaro, chiaro. Oh, eh, La disturbiamo proprio di buon mattino perché insomma, la notizia è degna di nota eh, Insomma, è stato presentato questo DUP documento unico di programmazione il progetto, progetto di bilancio di previsione eh, esatto. un progetto importante perché dovrà guidare eh, Roma Capitale fino al 2020 eh, un progetto chiaramente a lunga gittata che poi dovrà essere discusso ci spiega intanto anche questo aspetto Aspetto, cioè la differenza tra il progetto e poi il vero e proprio bilancio di previsione, così esatto, capiamo anche un po' il, meglio come sì, funzionano le cose. Sì, eh, allora il, il documento unico di programmazione mh, nella uh, realtà dei fatti rappresenta proprio quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione nel prossimo triennio. E il, eh, ed è lì che sono scritte diciamo, tutte le volontà dell'amministrazione dell eh, ritenendo nell'applicazione del programma quelle che siano le priorità per la città il documento di bilancio, che è un documento triennale che poi viene rivisto di anno in anno <coughs> alla vicinanza dell'esercizio sì. E invece eh, contiene tutti i dati relativi alla declinazione e al finanziamento di quei, di quei progetti. Ovviamente il documento di bilancio contiene anche tutti gli stanziamenti per la spesa corrente e per le necessità fisse dell'amministrazione eh, dell capitolina a partire ad esempio dal, dagli stipendi del personale. Benissimo, quindi questo è un po' come funziona. Eh, oh, nel dettaglio, eh, i giornali oggi ne parlano in maniera piuttosto diffusa, si parla eh, di investimenti che vengono confermati in ambiti importanti, in primis sì. quello dei trasporti, la metro C, la ciclabilità, certo. i parcheggi, è così? Assolutamente sì, eh, il progetto di bilancio prevede eh, 557 milioni di investimenti per il, prossimo, per il prossimo triennio di questi circa 250-255 sono proprio riservati all'ambito all trasporti ha già detto lei eh, il, i lavori della, della metro, eh, metro C che va terminata almeno nel suo tratto fino al Colosseo e la ciclabilità le, eh, che è un fatto importante le capitali europee moderne eh, sfruttano questo mezzo di trasporto con una percentuale di cittadini che se ne servono molto più alta della nostra, dobbiamo fornire le, le infrastrutture a chi vuole eh, servirsi anche di questo tipo di, me di mezzo di trasporto. Sì. E poi ovviamente eh, corsie preferenziali e parcheggi, perché l'utilizzo del mezzo pubblico, anche in prospettiva di rilanciare ovviamente la qualità de dei servizi che ATAC fornisce, eh, per, dovrebbero permettere ai romani uno spostamento più veloce e senza utilizzare il mezzo privato e quindi. Eh, incidendo positivamente sul traffico e anche sull'inquinamento. Deve essere molto complesso dottore Terranova veramente essere il presidente di questa commissione no? Io che, che di numeri non me ne intendo un granché o i brividi avete pensato un pochettino, non dico assai alla cultura vera a quella vera, non a quella condizionata dai partiti ma alla vera cultura che dovrebbe essere libera da ogni punto di vista ideologico ci avete pensato? Guardi condivido chiaramente la sua, eh, la sua posizione eh, tant'è vero che nel bilancio le do subito il riferimento diciamo che eh, eh, va, sposa questo, eh, questo tipo di richiesta nel, eh, sono previsti 33 milioni per i, beni, per i beni culturali beni culturali che si intende ovviamente manutenzione del nostro immenso patrimonio certo. oggi eh, Roma vive purtroppo una situazione eh, diciamo di eh, non, non uso parole, cioè non, non di abbandono perché chiaramente questo non è, non è possibile con le, eh, eh, le grandi opere eh, che il passato ci ha lasciato a Roma, certo. però sicuramente un patrimonio che ha bisogno di essere eh, curato, manutenuto e soprattutto reso disponibile ai, ai cittadini certo. questo per noi è la, è la vera cultura perché vede, Roma è un grande museo a cielo aperto certo. non siamo soliti dire. dire certo. dobbiamo, eh, dobbiamo, vogliamo e stiamo investendo proprio sul, su questo aspetto rendere fruibili le, le bellezze di Roma eh, al pubblico già il fatto, ad esempio di eh, eh, aprire il palazzo senatorio il, eh, vale a dire il, il palazzo che appartiene all'amministrazione eh, del, del Roma Capitale, per cui ai Romani è un'iniziativa un che riteniamo eh, utile a far capire eh, ai Romani innanzitutto dove si svolge eh, la vita amministrativa della loro città ma soprattutto viene raccontato con delle bellezze artistiche che non hanno uguali in tutto il mondo assolutamente, oh, poi leggo che appunto ci sono anche interventi di riqualificazione di restauro eh, per esempio del valle finalmente, della basilica Ulpia, esatto. ecco, quindi insomma sì, si punta sì, anche sì, sì. su tutto questo, senta eh, però parliamo anche un attimo prima di salutarci di dove si vanno a reperire questi, questi fondi, perché leggevo anche che insomma, non sono previsti e meno male aumenti eh, sì, sì. nelle rette per esempio degli asili nido e in altri servizi, dove li andate a pescare i soldi? Guardi eh, Roma ovviamente è inserita all'interno di un eh, sistema di finanziamento che passa eh, per, per forza di cose attraverso l'applicazione di tariffe, come ha detto lei fortunatamente non eh, verranno aumentate soprattutto eh, le, le tariffe che riguardano più direttamente i cittadini, quindi abbiamo detto asili, ah, sì, trasporto scolastico mense, che sono eh, poi quelle tariffe che influenzano pesantemente no, il budget delle famiglie il, eh, abbiamo e questo è, è lo stile dell'amministrazione che vogliamo portare avanti basato in questo bilancio sulle risorse disponibili noi abbiamo circa 2 miliardi e mezzo di entrate eh, di entrate correnti dovute proprio eh, all'imposizione, poi ci sono i trasferimenti ovviamente dallo Stato e, e dalla Regione per complessivi 4 miliardi eh, e 6 per le correnti. Per la parte poi del, degli investimenti eh, le fonti di finanziamento sono variegate, anche qui ci sono finanziamenti da eh, enti eh, differenti come possono essere la Regione e lo Stato oppure finanziamenti come il caso privati. per esempio delle metropolitane o sì, giusto, esatto. no? interventi di esatto. questo genere e, e non solo e poi nel, nel, nell'eventualità eh, anche il ricorso a, a dei finanziamenti il meno possibile ricordo che di recente eh, mi riferisco ovviamente a finanziamenti di tipo mutui ma eh, ricordo che proprio di recente nell'ultima variazione di bilancio abbiamo eh, diciamo eh, eliminato la necessità di eh, eh, accedere a circa 20 21 milioni di mutui eh, grazie alla, eh, alla vendita delle quote di sì. aeroporti di Roma quindi eh, anche su quello insomma, oh, cerchiamo di ridurre l'indebitamento oh ecco, un'ultima cosa però che mi sembra importante ieri la Raggi, la sindaca ha detto eh, vogliamo però un sostegno da parte del governo, vogliamo autonomia vogliamo che ci si renda conto ma questa è una storia vecchia, devo dire non è il primo sindaco che dice una cosa del genere sì. che finalmente ci si renda conto che Roma è una città che ha delle peculiarità e che ha delle necessità le do, le do due, guardi, due riferimenti eh, che secondo me descrivono esattamente la situazione. Roma è la seconda città in Europa per estensione, con i suoi quasi 1300 km quadrati, ed è la quarta per numero di abitanti. Eh, quindi, questo già fa capire no, che siamo di fronte al fatto che Roma è una grande metropoli, è una metropoli internazionale che merita ovviamente da parte dello Stato un un atteggiamento in termini di sostegno particolare. Roma oggi ha circa la metà delle risorse a disposizione di Milano e questo chiaramente non, cioè. non ci consente no, di sviluppare quei progetti eh, che in realtà Roma meriterebbe. Dottore Terranova lei conoscerà certamente i tempi radiofonici però ci promettiamo di invitarla la prossima settimana se lei Guarda, è io libero. io sono, sono a vostra, a vostra disposizione. Una piccola, una piccola nota, sì. io non sono dottore per ah. cui eh, ah, <ride> ci, ci, ci, tengo, ci tengo a questo. Io ho detto alla fine per non disturbare l'intervista ho una certa grazie. esperienza ma su questo credo che serva trasparenza e correttezza grazie, va bene. grazie, molto corretto da parte sua, grazie comunque per essere stato con noi e Buona magari giornata. sentiamoci grazie presto eh, alla grazie. prossima, Buona giornata, buon, buon lavoro. lavoro e complimenti per il lavoro che facciamo buon fate. lavoro grazie, a voi, grazie. ne avete bisogno grazie, grazie. linea alla regia